Prego. Entro nel merito del punto. Sono contento che si sia approvato questo regolamento, finalmente, perché prima si spendevano 7-8 mila euro al mese, perché bisogna proprio che voi lo dite, e si davano concessioni... Eh, di contributo a gente che per levarsela da torno era diventata la pensione sociale di de, de determinate persone, perché purtroppo toglierseli da mezzo facevano pure bene, non lo so, non giudico le persone, cioè l'assessore perché è difficoltoso gestire i servizi sociali in questo momento. Però devo rimproverare l'assessore: una cosa importante che siamo a vedere i migliori servizi, come ha detto qualche consigliere, i servizi sociali sono diventati la, la, la cosa più bella della cosa. Poi si sono dimenticati che hanno, abbiamo fatto tre appalti che buttiamo 800 mila euro al mese dentro il secchio dell'immondizio, sempre questi servizi sociali. Forse questo passaggio è scappato a qualcuno. Vi siete dimenticati, signori, e avete fatto appalti anche, secondo me, non trasparenti, perché... Eh, ancora eh, il consigliere Valeri ha citato qualcosa, io ho fatto altre cose, vi ho denunciato determinate cose, eh, sempre su questi benedetti appalti, però bisogna pure che voi consiglieri, dovete pure sapere, forse lo sapete, ma guardarsi il pubblico non lo sa, che questi servizi sociali al Comune di Ferentino ci costano 1.700.000 milione e mila euro l'anno, eh. e con i soldi in mano si va fa tutto, eh. Però ci sta un fatto, devono pure sapere che gli appalti della Mensa, appalti della Mensa, costano per tre anni 630.000 euro. Signori, parliamo di 70-80 bambini, 100 bambini, 200 bambini, non lo so, 70, 80, vadi su per 330, ok, costano 630.000 euro. Però, se su, se ti ricordi che cifra, dimmi quanto rientra. ...a soldi... ...no, non puoi negare... Io, ...senti, ma arrivo dunque, nel senso, fammi parlare... ...no, oh, va ...allora io ti dico che su... ...630.000 in tre anni... E per Giunta guarda il caso che alla fine dell'anno un'altra determina di 27.000 euro per altri buoni pasti, che mi hanno risposto, dice no, ma ah, sono diminuiti e ci hanno dato 27.000 euro. Quindi significa che a 4,30 euro siamo arrivati, siamo arrivati a altri 6.700 euro nel 2014, 6.700 eh, eh, pasti in più eh, nel 2014. Quindi sono arrivati i soldati a Fiorentino. Dicevo, dicevo, consiglieri, 630.000 euro li spendiamo in tre anni, spendiamo per i pulmini eh, eh, sì, 310.000 euro, ne rientrano 44 Spendiamo per la mensa 375, ecco eh, i servizi sociali che tanti qualcuno loda, spendiamo 375 fatti adesso gli appalti e ne, e ne, e ne rientrano 60.000. Alla mensa ne rientrano 10.000 l'anno, almeno fino a ottobre era così all'ufficio di ragioneria. Allora io dico, se noi facciamo sta 2-2-2, 1 più 2 due, due su so quattro, sono quasi 800-900 mila euro buttati dentro al secchio delle montizie eh? dentro al secchio delle montizie perché qualcuno di voi ha voluto fare la gara d'appalto non, ha, non ha, ha voluto revisionare i servizi, ma bensì la gara d'appalto perché la gara d'appalto si doveva fare subito sennò passava tutto a Frosinone questo è il discorso che vi faccio allora significa che se i servizi sociali e torno pure a quello che diceva la signora Timi Forse la mensa, quello che l'altro, per la povera gente bisogna fare molto di più, anche se non mi ha dato il voto eh, alle provinciali, eh. quindi non è il PD che cose. Quindi ti ho fatto un piacere perché ti ho fatto chiamare qualcuno di più, che hai preso che ha consigliere di più. Pure. Dopo noi siamo all'opposizione, tu stai invece in, in, in amministrazione provinciale, stai in maggioranza col con Forza Italia, le NCD e cosa.